Adesso ci sarà un momento molto importante per noi e per voi e cioè avremo la testimonianza, la condivisione di Sor Ruth, studentessa dell'Istituto di Catechesi e Spiritualità Missionaria di questa università, viene dal Congo e che lo scorso anno ha eh, elaborato una delle migliori tesine del joint diploma. E allora è molto interessante per noi e per voi ascoltare quello che lei ha da dire. Prego. Grazie. Oh. Cari professori, cari compagni di studio, sono Sor Ruth, come la professoressa ha detto adesso, vengo dalla Repubblica Democratica del Congo. Mi è stata data l'opportunità di presentare di condividere un piccolo progetto di ricerca che ho svolto nell'ambito dell'ecologia integrale alla luce dell'audato sì. Come tema, la formazione degli operatori pastorali all'ecologia integrale nel contesto della Repubblica Democratica del Congo. Infatti, vengo da un paese a dimensione continentale, un paese che può essere una soluzione ai problemi ecologici, date le sue foreste, le sue acque e le altre tante ricchezze del solo e del sottosolo in cui diversi operatori pastorali collaborano alla missione della Chiesa e dell'umanità. È in questo senso che nel quadro dell'ecologia integrale ho pensato alla formazione di questi operatori pastorali affinché collaborino efficacemente alla protezione e alla cura della nostra casa comune ma la pastorale dell'ecologia integrale mira a promuovere un'adeguata formazione in tutti gli ambiti approfondendo temi legati alla cura della casa comune del rispetto e della responsabilità, della conservazione, della dignità della donna, della sensibilità e dell'attenzione a tutto il creato nella, nella prospettiva della problematica trasversale dell'Enciclica Laudato Si. L'annuncio del Vangelo, che è al centro della pastorale, è inseparabile dell'impegno comune per il benessere di tutti, la pace e la riconciliazione. Sì, la società congolese non ha solo bisogno della parola di Dio, ma anche del pane, dell'acqua, dell'ossigeno e di pace. Perché la parola di Dio tocca sempre la realtà del suo popolo. Dice Papa Francesco al numero 117 di Laudato: sì, tutto è connesso. In questa proposta le dimensioni da mantenere sono due. L'identificazione delle sfide specifiche che gli operatori pastorali in Congo devono affrontare in materia di ecologia integrale. Considerare le questioni ambientali, sociali ed economiche. Che influiscono sulla loro attività e sulla loro capacità di sostenere la sostenibilità a lungo termine delle loro attività in questo primo punto facciamo la proposta di tre sfide il primo sfide ambientali Sfide sociali, sfide economiche, sfide ambientali legate all'impatto delle attività umane sull'ecosistema come la deforestazione, l'inguinamento, l'erosione del suolo, sfide sociali, la povertà, l'insicurezza alimentare alla mancanza di accesso alle risorse. Sfide economiche la mancanza di accesso ai mercati la bassa qualità dei prodotti e la scarsa remunerazione del lavoro. Inoltre, gli operatori pastorali possono avere difficoltà ad ottenere finanziamenti o a proteggere i loro diritti di proprietà. Ma per affrontare queste sfide e sostenere la sostenibilità a lungo termine delle loro attività, gli operatori pastorali in Congo possono avere bisogno di sviluppare competenze in materia di conservazione dell'ambiente, gestione delle risorse naturali, relazioni interculturali e sviluppo economico locale. Nel secondo punto, finisco, non no prendevo tanto tempo, Consideriamo il ruolo della Chiesa nella formazione degli operatori pastorali all'ecologia integrale in Congo, perché la Chiesa ha spesso un ruolo importante nella promozione della sostenibilità e dell'ecologia integrale, sia attraverso le sue iniziative di formazione che attraverso il suo impegno sociale e politico. In conclusione, la formazione degli operatori pastorali all'ecologia integrale in Congo può essere una sfida grande a causa delle numerose sfide ambientali, sociali ed economiche che essi devono affrontare. Ma l'obiettivo di questa ricerca è di promuovere la pastorale per un'ecologia integrale che privilegi il noi invece dell'io. Papa Francesco dice al numero 14 di Laudato sì. Abbiamo bisogno di una conversione che ci unisca tutti, perché la sfida ambientale che stiamo vivendo e le sue radici umane ci guardano e ci toccano tutti. A voi tutti vi ringrazio per questa opportunità e vi chiedo di pregare per il nostro Paese Soprattutto nella zona dell'est, dove da più di 25 anni fratelli e sorelle muoiono, soffrano a causa della cattiveria dell'umanità e soprattutto per la ricchezza che tutti ci invidiano. Grazie. Grazie, grazie infinite eh, sì, Sorrut sì. e anche puoi lanciare una, una quarta sfida, no? sì, sì, sì, sì, sì. Eh, se vuoi continuare. C'è il, eh? il ruolo delle donne nella conservazione della natura, io essendo una donna ho pensato come la donna è considerata fino ad oggi nel mio paese, questo è da affermare con l'aiuto di questa enciclica. Non possiamo parlare di tutela della vita senza parlare della donna madre dei vivi. Prendersi cura della vita è una virtù femminile. La donna porta la vita dentro di sé la mette al mondo e se ne prende cura. In tutte le culture, le donne anche nella Repubblica Democratica del Congo hanno una predisposizione naturale a proteggere e curare. Crediamo che nell'educazione all'ecologia integrale dovrebbe avere un grande ruolo da svolgere e una grande responsabilità da assumere. Perché la sua compassione e sensibilità alla sofferenza e al dolore non lasciano mai indifferente. Questa è una grande sfida per l'Africa in generale e per la Repubblica Democratica del Congo in particolare, dove il valore e le capacità delle donne non sono sempre ben riconosciuti fino ad oggi. Le donne sono vittime di ogni tipo di violenza. Nei loro corpi maltrattati e violentati, e il corpo di tutte le donne e di tutta l'umanità che soffre e grida perché tutto è connesso. In questo senso, non si può parlare di educazione all'ecologia integrale. Nella Repubblica Democratica del Congo, senza parlare di educazione, al rispetto e alla protezione delle donne. La differenza sessuale non può essere percepita come uno stato di inferiorità e una, ric e una ricchezza un'opportunità di complementarietà questo è importante da instillare nei bambini fine dalla tenera età in contesto in cui essere maschio significa dominare eh, la donna e essere eh, Donna significa essere dominata dalle maschi, le relazioni ecologiche non sono relazioni di, dom di dominazione, ma relazioni di uguaglianza e solidarietà. Dare alle donne il ruolo giusto Riconoscere il contributo al cambiamento nel mondo è una grande sfida nella Repubblica Democratica del Congo. Vivere insieme nella nostra casa comune significa riconoscerne l'importanza e il posto per ciascuno. Papa Francesco riserva le ultime ricche de laudato sì alla Vergine Maria, che chiama regina di tutta la creazione. Lei è la madre della vita. Maria, la madre che si è presa cura di Gesù, ora si prende cura di questo mondo ferito, con affetto materno e dolore mentre il suo cuore tra, piangeva la morte di Gesù. Ora, con la sofferenza dei poveri crocifissi e delle creature di questo mondo, dal potere umano totalmente transfigurata vive con Gesù e tutte le creature cantano la sua bellezza. Laudato sì, 241. Qui, Maria potrebbe essere il modello per tutti coloro che sono sensibili alla sofferenza e al dolore, ma questa sensibilità non solo può rimanere a livello del sentimento, deve portare l'impegno di tutti. Le donne possono essere sfidate qui in modo speciale. Devono rendersi conto della loro responsabilità nella società di oggi. Grazie.